Consigliere per tre minuti nella facoltà. Grazie Presidente, no, era solo per precisare alcune... Io ringrazio la consigliera Mussolini per l'intervento accorato, ma questa maggioranza è ben consapevole, guardi, non lo dico per far polemica, però eh, lei è nuova qui, ma avrà assistito in questi ultimi vent'anni come questa città eh, sia diventata Las Vegas, per colpa delle persone che si all'interno di questo di questo Consiglio e facevano parte di quei partiti sia qui che in Parlamento hanno prodotto danni. Oggi eh, noi accogliamo le sue indicazioni e può stare tranquilla che nella delibera che porterà il Movimento 5 Stelle ci sarà all'interno tutto quello che lei ha detto. Grazie. Grazie.